Buongiorno, sono Laura Antichi, vi volevo dire di un'altra novità di Google per Meet. Possiamo ora personalizzare la visualizzazione della griglia e settare il numero dei riquadri da visualizzare in una riunione. Sono diventati 49 i possibili. Vediamo come fare. Mi collego al link di Meet dalla classe, Google Classroom ok, disattivo un attimo la fotocamera faccio partecipa sono dentro quindi Google Meet della classe, vado nei a tre puntini e, e, e clicco su modifica layout come vedete mi viene eh, restituita questa finestra e posso settare in griglia agendo su questo tasto il massimo dei partecipanti 49 che possono eh, quindi accedere contemporaneamente in griglia al eh, web meeting. Più o meno la visualizzazione degli utenti sarà questa. Ciao e arrivederci.